aer pedonale via del teatro romano davanti a Gazzoli quindi nemmeno tanto frequentato dato che oggi staranno tutti al mare tutti i passi i carrabili occupati via Nicola Fabrizzi aerea pedonale domenica di maggio quindi nemmeno lavorativa qui prosegue l'area pedonale Macchine. qui abbiamo appunto il cartello che fa vedere come finisca l'area pedonale, ma in realtà ovviamente non possono mancare i sacchetti dell'immondizia. Altra area pedonale, neanche il peggiore degli orari, perché sono Altra area pedonale, piazza dell'Olmo, macchina, furgoncino parcheggiato in area pedonale, altra macchina qua. Macchina, macchina, ovviamente non ci sono le strisce per parcheggiare. Siamo in via Camporeali a senso unico e da questa via, in senso contrario, si entra nella zona traffico limitato. Molto spesso cosa accade che in questa via, ci hanno segnalato chi ci vive in questi palazzi, passano in senso contrario le auto per immettersi nella zona traffico limitato evitando quindi le telecamere. Piazza Tacito non va meglio perché come potete vedere... Sono macchine parcheggiate vicino e sopra alle strisce. Qui siamo a Piazza San Francesco, c'è cioè il divieto di parcheggio su tutta l'area. Quest'altra area pedonale, dove ci sono due scuole. e Possiamo vedere come si è diventata un magnifico parcheggio. Ecco l'area pedonale finisce, inizia e finisce qua. Ovviamente... Sono macchine anche qui a ricordare 1 2 3 macchina macchina macchina non tenere di sosta nessuno dice niente perfetto, perfetto. Sì. via Roma 2 3 fine dell'area pedonale ci troviamo in due punti anche qui area pedonale ovviamente area nella quale qui non si potrebbe parcheggiare ed ecco qua il nostro bel centro storico che è un parcheggio a cielo aperto abusivo. Sì. Tra l'altro è importante questa via, come abbiamo segnalato in un'interrogazione all'assessore Falchetti Barlarani qualche mese fa, è una via che viene diciamo, attraversata perché là non si potrebbe passare, potrebbero passare soltanto i commercianti per carico e scarico. Invece da Piazza del Mercato, che succede? Le persone tagliano, quindi tagliano. Una, una parte di area pedonale del Corso d'Afido arrivano qui per immettersi nella zona a traffico limitato. Quindi prende una persona prende la macchina, va a fare la spesa, parcheggia e poi ritorna a casa al, in, in maniera distante anche da dove è realmente la residenza, quindi in realtà non si ingentiva neanche la mobilità in quanto poi ognuno alla fine usa il permesso ad libitum. Quindi vi li salutiamo. Manderemo questi video un'altra volta per sollecitare l'amministrazione comunale che è praticamente scomparsa sulle tematiche che riguardano la strada, la zona a traffico limitato le aree pedonali prese abusivamente d'assalto da macchine che parcheggiano dove non dovrebbero. Speriamo che almeno questa volta ci diano ascolto. Saluti e speriamo che sia una terna migliore.